Abbiamo, ecco, abbiamo sì. accennato poco fa a questo argomento, c'è stato un passaggio importante, un via libera da parte della conferenza dei servizi per il nuovo stadio della Roma, sicuramente è un evento di cui molto si è parlato, molto atteso lo stadio, eh, molto anche discusso, eh, mancano ancora dei passaggi però... Insomma, siamo a una fase, diciamo, di svolta. Ne vogliamo parlare eh, al telefono con eh, Paolo Ferrara, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, eh, che abbiamo buttato giù dal letto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. No, mi sono svegliato presto ah, questa mattina, vabbè, per vabbè. cui... <ride> grazie, grazie, no, me lo sottolineavo per ringraziarla intanto della disponibilità sì. eh, in questo orario eh, all a voi. Allora, ecco, ci spiega un pochino che cosa, intanto qual è l'iter proprio dal punto di vista concreto, pratico perché abbiamo detto c'è stato questo passaggio importante del via libera della conferenza dei servizi ma ora ci vorranno altri, un altro almeno passaggio in consiglio comunale sì, diciamo che oggi è veramente una bella giornata perché possiamo dire che Roma avrà il suo stadio, lo stadio fatto bene, come abbiamo detto, eh, che ha previsto già un iter importante, eh, ehm, abbiamo voluto dare un segno insomma, a questa città cambiando il progetto, voi lo sapete, per cui oggi eh, io sono veramente orgoglioso, noi siamo orgogliosi di aver portato e raggiunto un obiettivo importante come questo. Eh, manca, manca ancora qualche passaggio, si sì, l'ha detto, eh, ma credo che con una maggioranza così granitica perché veramente questo progetto è stato voluto da tutti e, e non ci sarà nessun problema. Cioè, ormai si tratta mancano... solo di formalità diciamo grosso modo, ma l'accordo ma dovrà passare una variante al piano regolatore, certo. sempre capitolina, ma abbiamo già votato un documento in modo compatto in precedenza per cui credo veramente che. Eh, siamo addirittura d'arrivo. Eh, Erano dicevo... necessari tutti questi, questi stop che ci sono stati per andare a correggere. Guardi, io credo, che, io credo che siano stati importanti perché di fatto ci sono messi intorno al tavolo tutti gli enti preposti e tutti gli enti preposti hanno eh, votato in modo favorevole, è successo ieri in conferenza dei servizi, il progetto che noi avevamo rimodulato, per cui per noi è una conferma eh, di quanto sia stato fatto bene questo lavoro. E credo che veramente oggi l'amministrazione Raggi, eh, il Consiglio Comunale dimostri... Eh, come si può governare una città, perché questo progetto se ne parlava da vent'anni, con il Movimento 5 Stelle finalmente arriva eh, e si raggiunge l'obiettivo, oh, io credo che questo oggi sia un dato, un dato di fatto. Ci saranno ecco, eh, tante, tante cose attorno a questo stadio, così come era poi nelle intenzioni iniziali, sì. questo è stato mantenuto, business park, impianti sportivi… No, guardi, io ovviamente vi dicevo prima che sono veramente orgoglioso perché i cittadini romani ci hanno dato un mandato. Io, guardi, voglio raccontare, voglio dirle questa cosa: sono stato in grado di. Mio figlio mi chiede sempre, ma tu cosa fai in consiglio comunale? Ecco, io, ieri, sono stato in grado di raccontargli che ci saranno 10.000 abitanti, ma 4.000 abitanti. Come? Quanti anni ha suo figlio? No, ci ha 10 raccontato... anni. Ah, beh, beh, quindi ha eh, l'età per sono... capire e fare queste domande. Sì, no, le, le stavo dicendo che sono stato in grado di dirgli che ci saranno nu nuovi 4.000 posti di lavoro per cui dei giovani andranno a lavorare. Sono stato in grado di dirgli che, che ci saranno dei, dei teatri, dei musei eh, e che delle persone giocheranno all'interno di uno stadio e tantissimi cittadini si potranno divertire. Eh, io credo che, e, e poi sono stato in grado di dirgli una cosa importante, che quel trenino... Che noi prendiamo spesso insieme, oh, ecco. che va da Ostia a Roma, e sarà un trenino nuovo. Allora, allora questo ci ha inorgoglito insomma, in qualche modo e credo veramente che eh, oggi si segna un passo importante per questa città. Dottor Ferrara, adesso la farò arrabbiare io, sono Mimmo Politano. La farò arrabbiare intanto perché io ho votato la Sindaca o il Sindaco Raggi dice ci ho fatto il callo ormai in poco no. tempo. No, no, voglio dirle, dato che lei, il sindaco, aveva detto che non l'avreste fatto, lo stadio, quello ma, lo ma stadio, di là, eh? l'altro stadio, quello di Marino, noi abbiamo cambiato il sì, progetto, però. sì. No, però mi faccia sì. soltanto arrivare no, vabbè, vabbè. piano piano. Lei ha sì. detto Roma avrà il suo stadio. No, sarebbe meglio sì. dire la Roma, anzi Pallotta avrà il suo stadio è così, al di là che io penso che 5.000 posti di lavoro una una um... Eh, la politica dovrebbe saperli trovare ovunque e non solo eh, nella concretizzazione io amo il calcio, ho giocato al calcio, sono dentro al calcio lavoro in una radio in cui il calcio è importantissimo quindi voglio soltanto essere l'altra parte, un altro punto di vista dei nostri ascoltatori eh, siete certi di aver fatto la cosa giusta o no? no io credo che non mi sono arrabbiato nel a volte il confronto è, non, no, è, il confronto, normale. A volte è costruttivo ma certamente momento. anche perché io sono eh. un creativo non sono uno che eh. tende a distruggere le cose però è, è una realtà e sono domande eh. che la gente si pone questo no, è no, lo guardi. stadio di pallotta non della, della Roma né di Roma allora io credo che Abbiamo fatto la cosa giusta, nel momento in cui abbiamo voluto eh, cambiare il progetto. Noi credevamo veramente in un progetto verde, eh, lo stadio sarà finalmente uno stadio green, certificato Golden Lead, lo spiego a chi ci sta ascoltando, ovvero eh, una certificazione che nessuno ha in Italia, molto importante, che prevede delle, eh, un impatto ambientale differente. Per dirla, per raccontarla bene, pensate che tutte le opere e eh, tutti gli scarichi che verranno fatti eh, non, verranno, non andranno in discarica ma verranno riutilizzati per costruire lo stadio. E, mh, ci sono tutti i presupposti secondo me per dire che veramente abbiamo fatto bene e, adesso se lo stadio questo è un problema tecnico della Roma è de di pallotta, io so che poi la Roma comunque è in percentuale all'interno di, di questa società, io voglio dire, noi dovevamo realizzare un qualcosa in questa città e dare un segno per noi questo era importante e abbiamo lavorato per questo, io credo veramente che in questo momento ci siamo riusciti e, diciamo che e, a differenza di prima e noi avevamo detto no a un progetto che Marina aveva presentato che prevedeva il 50% e più di cemento. Per cui noi abbiamo, abbiamo ridotto questo, questo impatto. Queste cubature, quello era quello che vi, vi preoccupava di più. Per quello che riguarda le infrastrutture sì. e, e i trasporti, no? accennava al sì. trenino famigerato, diciamoci la verità, no? Roma Lido che diventa veramente un viaggio della speranza per i tantissimi pendolari che dal litorale romano si muovono verso il centro e che usano questo mezzo. Eh, viaggi che sono assai complicati, la preoccupazione appunto è come si viaggerà dopo quando ci sarà questa struttura importante che porterà ancora più gente in quella zona. Sì, noi lì abbiamo chiesto di investire 50 milioni di euro, eh, ovvero di mettere più treni e nuovi, ma non solo, ci sarà il potenziamento della linea, naturalmente ne saranno molti di più i treni che viaggeranno nell'orario di punta, ovvero nell'orario in cui si giocano le partite, proprio perché sappiamo che… Il, Quindi treni eh, nuovi treni... anche arriveranno? Assolutamente sì, arrivano treni nuovi, comprati da, da, in questo caso da, da proponente, perché il Comune, ricordiamolo, non mette un centesimo in questo progetto, eh, io credo che anche anche riguardo questa questione il segnale che abbiamo dato, poi è chiaro che, che eh, bisognerà fare di più e cercheremo di fare di più, però, però le risposte che abbiamo date, eh, non siamo noi a dirlo, è stata la conferenza dei servizi, che come sapete ieri ha approvato tutto quello che noi abbiamo proposto, ha messo delle prescrizioni ma sono, che sono eh, totalmente risolvibili. E per cui io credo che, che a parlare sia stata proprio eh, la conferenza ieri, dando l'ok okay al progetto che noi avevamo presentato, per cui significa questo che ci sono tutte le opere necessarie all'interno. Un ascoltatore nostro di nome Giampaolo ci chiede, dottore Ferrara, le chiede, però olimpiadi non portavano, le olimpiadi non portavano posti di lavoro? Allora, Il e, calcio e, porta voto, dice no, no, no noi siamo abituati. No, devo dire, ringrazio della domanda, ma noi siamo abituati a studiare le cose e tutti gli stati hanno portato posti di lavoro e hanno portato eh, economia sana nelle città, questo è un dato provato in tutto il mondo, le Olimpiadi hanno fatto il contrario, eh, la gente scappa dalle Olimpiadi perché eh, creano debito, eh, vengono fatte a debito e per cui noi questo lo sapevamo, eh, non volevamo mettere ulteriori debiti sulla città di Roma e non volevamo, e non volevamo che fossero le Olimpiadi del mattone, perché comunque di fatto sempre lì si è andato, in questo caso io credo che con questo, questo stadio eh, mh, ci sia data un, una prospettiva differente, ma questo non lo diciamo noi, lo dicono tutte le statistiche, eh, gli Stati portano economia sana portano lavoro e funzionano nelle città, eh, funzionano nel, nel mercato, funzionano per quello che riguarda comunque anche, anche la moglie dei cittadini, perché le Olimpiadi, ripatiamoci chiaro, eh, noi abbiamo detto in campagna elettorale che non le volevamo, e 700.000 romani hanno, hanno votato su quel programma, per cui io credo che questa questione sia chiara. Oh, C'è il Codacons che come sempre, beh, spesso fa, ci mette lo zampino e dice eh, questa operazione lascia molti dubbi, un'opera interamente privata, comprensiva di un centro commerciale, finanziata da fondi pubblici, potrebbe dare il via a una serie di richieste future di privati di ottenere finanziamenti per la propria opera mediante soldi pubblici. Appunto, cioè Si crea, dice il Codacons, un pericoloso precedente. Ma eh, possiamo accontentare tutti, i dubbi sono legittimi, noi crediamo che non sia così, eh, è, chiaro, è chiaro che ognuno dice la sua qui. Eh, io credo che veramente oggi bisognerebbe concentrarsi tutti sul, eh, sul fatto che quest'opera viene fatta finalmente dopo vent'anni e che comunque eh, io credo che i romani sono soddisfatti di questa cosa. Eh, a volte si cercano anche dei diritti di giornale si cerca visibilità per carità ognuno può pensarla come, come vuole noi la pensiamo in modo diverso e, e stiamo andando avanti la sindaca Raggi appunto subito ha twittato hashtag uno stadio fatto bene con grande soddisfazione insomma perché il risultato è eh, un'opera così come insomma come stava dicendo anche lei Ferrara un'opera come l'avevate pensata e voluta voi nel senso di non troppo impatto dal punto di vista del cemento sono sparite, credo, no? Le torri? Sì, sì. Gli standard che avevamo chiesto erano questi, erano, erano i dimensionamento, dell'impatto comunque legato alla, alle costruzioni al cemento, ma anche, noi abbiamo anche scelto di destinare, abbiamo chiesto di destinare degli spazi importanti aggregativi alla cultura, eh, come teatri, come, come comunque centri di... di aggregazione per i giovani, per cui abbiamo anche un'impronta che andava verso il sociale e abbiamo chiesto poi di, di, fare, di mettere più verde, di, più spazi verdi e poi diciamolo diciamolo questo, è importantissimo perché comunque lì c'è una questione legata al distresso idrogeologico del quartiere di 10 è importante che, che da sempre comunque eh, affligge alcune famiglie che si allagano, che hanno le abitazioni che si allagano, per cui abbiamo chiesto di risolvere anche questo problema e per cui verrà, verrà messo in sicurezza un quartiere intero. Eh, abbiamo chiesto poi che ci, fosse, che ci fosse in qualche modo un investimento importante eh, in proporzione comunque a quello che comunque era eh, anche, anche diciamo perché comunque non è che la Roma lì eh, perde qualcosa ha ah, i suoi interessi in proporzione di quello che era l'interesse del proponente io credo che ci sia stato un giusto equilibrio eh, io credo che, siamo, che la sindaca Raggi in questo caso sia stata veramente in grado di dare di dare il giusto equilibrio a quelli che erano, erano gli interessi della città legittimi che venivano per primi, per primi questo bisogna dirlo, e noi siamo sempre stato un punto fermo per noi questo. E anche gli interessi dei tifosi, gli interessi comunque del, certo. del proponente, che comunque eh, parliamo comunque di una società importante in questa città. E insomma speriamo appunto che questo stadio non sia soltanto, ma mi sembra che queste non siano le premesse, non sia soltanto un luogo dove andare, che pur va bene, eh, a giocare a pallone, a vedere le partite della Roma, ma sia anche appunto, come diceva lei, un luogo che crei anche aggregazione, occasioni di incontro sì, sì, no, no. E, e, e di riqualificazione di una città che Ferrara ha bisogno di questo, ha un disperato bisogno di, di cose di questo genere, cioè nuovi so luoghi di aggregazioni, aggregazione, punti dove fare cultura, dove eh, creare incontri, dove la gente si possa guardare anche in faccia, vedere spettacoli, ascoltare musica, abbiamo bisogno di questo per risalire un po' la china, quindi certo. se anche lo stadio Permette. della Roma avrà questo ruolo, io direi ben venga, no? sì. A me, sì, a, me, con lei. a me è piaciuto eh, quell'accenno all'economia pulita, io credo che un'economia sana, pulita, eh, non, non eh, sporcata da corruzioni sia solo l'unico modo di poter andare avanti e non distruggere sì. ancora questa Italia. è il motivo per cui vi ho votato e spero... Le, voglio le, posso, raccontare sì. una cosa? Mi le posso raccontare una cosa? Mi posso raccontare una cosa che credo che le farà piacere ma farà piacere certo. anche ai telesportatori. Sì. guarda io ho visto mh, delle persone in Consiglio Comunale che sono entrate a fare politica, una città come Roma insomma che non è una, città, una piccola città, è una grande città con una complessità che conosciamo, delle persone che sono entrate dentro il Consiglio Comunale facendo una campagna elettorale e spendendo 300 euro in questa città, si sono messi intorno al tavolo, hanno studiato, hanno visto le carte e hanno capito che lì c'era una possibilità importante con questo stadio. Eh, le ho viste studiare, le ho viste eh, mettersi d'accordo su come farlo questo stadio, dando dei suggerimenti, naturalmente insieme alla sindaca, eh, in Campidoglio, e io credo che questo sia stato un grande successo, eh, ovvero finalmente un'opera che viene fatta, eh, viene, fatta da, viene fatta, viene comunque in qualche modo indirizzata e viene apprezzata da, da persone che questo posso dirlo in modo forte, sono completamente slegati da tutto quel sistema che per anni comunque ha condizionato Beh, la politica male, urbanistica, urbanistica di questa città. Questo dovrebbe far piacere a tutti. Meno credo. male, oh. Certo, adesso quello della Lazio e poi va benissimo. E vedremo. Eh, e sì, Ferrara, no, nel salutarla, devo dire, leggo così, stanno mentre lei parla, arrivando moltissimi messaggi ovviamente dei nostri ascoltatori, sono tutti molto interessati a questo discorso, sì. eh, ma gliene leggo uno che dice, eh, io eh, allo stadio non credo, però se il trenino di Ostia aumenterà le corse, potrebbe essere utile anche per me e spero in un nuovo lavoro eh, verso A Cilia. Spero che l'incremento dei treni, dice questo nostro amico che si chiama Francesco, non ci sia soltanto negli orari della partita. Come vede, c'è molta aspettativa anche sulle ricadute, eh? Che sì, questa... Ma ci possiamo lavorare su questo? Nel senso che comunque no, ci dovete che... lavorare. Sì, sì. I treni sono nuovi per cui dobbiamo, no, ci dobbiamo lavorare assolutamente perché io credo che poi con questa opportunità avrà anche delle porte successive. Insomma, ecco è, infatti, l'aspettativa è, è questa anche da parte della cittadinanza. Paolo Ferrara grazie fiducia, bene, grazie. grazie a voi, comunque, siete stati gentilissimi. Buon lavoro, sì, buon lavoro, grazie. grazie per essere stato con noi al Capogruppo Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina.